Buongiorno a tutti e benvenuti alla settima edizione di How Can We Govern Europe? Vedo che ci sono già molte persone collegate che ci stanno seguendo in streaming sul nostro sito ed altre che si stanno collegando in questo momento. Io vi presento, sono Stefano Di Persio e sono il CEO di ONUSE. Come molti di voi già sanno, ONUSE è una testata giornalistica attiva sui temi europei, fondata da Lorenzo e Giacomo Robustelli nel 2012 e diretta da Lorenzo Robustelli. Abbiamo una redazione a Bruxelles, vicino alle istituzioni europee e un ufficio di collegamento a Roma con il quale seguiamo la scena politica italiana. Eh, la settima edizione di How Can We Govern Europe è la prima in live streaming, quindi non in presenza. Abbiamo sperato fino all'ultimo di poterla realizzare in presenza o con formula ibrida, ma alla fine abbiamo deciso per un evento completamente in live streaming, così da garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Eh, D'altra parte riteniamo che il coinvolgimento attivo degli spettatori sia fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Per questo, eh, per questo motivo tutti coloro che ci seguono possono sia inoltrare delle domande ai relatori utilizzando il pulsante partecipa alla discussione presente in basso sulla eh, sua pagina, che partecipare ai sondaggi che proporremo nel corso dell'evento. Abbiamo una giornata molto ricca con sei panel e oltre 25 ospiti. Parleremo di Recovery Fund, di Green Deal, di digitale, di agricoltura, di farmaceutica e lo faremo con esponenti delle istituzioni europee istituzioni italiane, associazioni ed aziende. Ma di questo vi parlerà più ampiamente Lorenzo tra qualche secondo. Eh, io invece nel mio intervento, nel mio intervento voglio raccontarvi eh, brevemente della crescita di Euronews che anche nel 2020 ha visto un importante incremento degli abbonamenti a testimonianza di una sentita esigenza da parte dei cittadini per un'informazione puntuale e attenta sui temi europei. Nel corso del 2021 continueremo nella nostra strategia di consolidamento della struttura e di ampliamento dell'offerta informativa e di servizi per i cittadini e le aziende. Quest'anno abbiamo lanciato due nuovi servizi, le newsletter verticali per informare le aziende sulle decisioni europee che possono avere un impatto sulle strategie di business e i branded content a supporto della comunicazione esterna. Nel 2021 attiveremo invece un servizio informativo sui fondi europei in collaborazione con una delle realtà più innovative del settore e per ampliare ulteriormente il nostro bacino di utenza stiamo studiando dei format cross mediali per tv, web, radio e podcast con l'obiettivo di avvicinare l'Europa all'Italia, far conoscere il funzionamento della macchina europea ai cittadini e stimolare un confronto aperto e continuo tra i rappresentanti delle istituzioni europee e le aziende. Concludo ringraziando le istituzioni europee e le aziende che anche quest'anno hanno deciso di contribuire alla realizzazione di How Can We Govern Europe. Uh, ringrazio quindi il dottor Corazza dell'Ufficio d'Italia del Parlamento Europeo, il dottor Parente e il dottor Borrelli della rappresentanza d'Italia della Commissione Europea, Alfa Sigma e Contributi Europa. Um, chiudo qui il mio intervento e passo la parola a Lorenzo Robustelli, direttore di Onews, augurando a tutti buon proseguimento. Buongiorno, buongiorno, a tutti quanti, eh, benvenuti a How can we govern Europe 7, eh, la nostra settima edizione di questo evento che a noi piace considerare il più importante evento non istituzionale in Italia sugli affari, eh, sugli affari europei. Eh, brevemente ricordo il, il programma, adesso avremo eh, dopo l'introduzione del nostro CEO Stefano Di Persio, eh, avremo i saluti di Carlo Corazza che è il capo dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia e di Vito Borrelli che è vice capo della rappresentanza della Commissione in Italia. Eh, dopodiché ci sarà un'intervista che dura 20 minuti con il ministro per le politiche europee Enzo Amendola, un'intervista che tocca i, i principali temi su, sul tavolo di attualità poi iniziamo a entrare nel vivo eh, il tema il filo principale eh, diciamo quest'anno è il, eh, necessariamente il recovery fund del coronavirus cioè quello che questa pandemia ha creato quindi inizieremo con un panel sul recovery fund per capire se la risposta è giusta come può come può funzionare che eh, sarà concluso dal ministro eh, provenzano eh, con, al quale parteciperanno eh, il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, Tocci che è direttore dell'Istituto di Affari Internazionali per gli affari internazionali, eh, Marco Buti, capo di gabinetto del commissario per l'economia per Paolo Gentiloni, e Tito Boeri, professore di economia alla Bocconi. Poi passeremo a un altro dei grandissimi temi sul tavolo: che è il Green Deal, eh, il Green Deal Europeo la Riconvenzione Verde. Come volano per uscire dalla crisi poi affronteremo quello che la realtà di questi mesi ci ha portati a, a vedere cioè eh, gli effetti digitali del coronavirus che è, è una enorme tragedia che però ha anche spinto eh, in una direzione verso la quale eh, l'unione europea tentava di andare da molto tempo forse un po lentamente quindi vedremo gli effetti digitali sul lavoro perché noi e molti di voi ormai lavorano da casa il che porta a delle esigenze, delle problematiche, delle problematiche nuove che vanno, vanno affrontate eh, successivamente altro enorme tema gli effetti digitali sulla istruzione e la formazione eh, la scuola è sulle prime pagine ormai da mesi ma non solo in Italia e tutta Europa eh, vediamo come il, eh, questi effetti digitali Ricadono, possono aiutare l'istruzione e la formazione. Altro grande tema è l'agricoltura la, eh, europea, l'agricoltura europea dove va un terzo del bilancio dell'Unione e non poteva quindi mancare un'analisi anche, anche di questo. Dopodiché, concluderemo con il, eh, il, il sostegno europeo eh, alle aziende farmaceutiche, un momento di competizione, collaborazione. E mai così tanto si è parlato di industria farmaceutica. Alle 14.30 vi annuncio ci sarà l'intervento del, del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che interverrà in diretta da Bruxelles nei, nei nostri lavori. Ecco, questo è in realtà, è, appunto, come dicevo, è stata una tragedia questo, questa vicenda della, della pandemia, ma è anche è un grande momento per l'Europa, perché con la pandemia eh, si stanno facendo enormi progressi per, per chi per chi crede nell'unione europea eh, cioè se ci si sta rendendo conto di quanto la, eh, il livello europeo della gestione è diventato importante ricordiamo le prime settimane de della crisi quando non eh, quando ognuno andava un po' per conto suo, tra febbraio e marzo, eh, tutti presi un po' alla sprovvista, frontiere che venivano chiuse, industrie che non riuscivano più proprio ad andare avanti, eh, piani diversi di contenimento, finché la Commissione Europea è riuscita a, a assumere un ruolo, un ruolo di coordinamento in un settore che, nel quale in realtà avrebbe pochi poteri, ma che la Commissione è riuscita a, ad occupare eh, e tutti quanti si guarda la Commissione per coordinare queste misure le chiusure di Natale, le chiusure delle frontiere poi ovviamente ogni paese ha le sue autonomie ma diciamo c'è una linea generale nella quale ci si muove eh, di grande importanza è stata anche il, eh, la, la politica della Commissione sui vaccini nel senso che la Commissione è riuscita a centralizzare eh, i, ne, i, i negoziati con i produttori le forniture dei vaccini adesso ci sono forniture credo che sfiorino i, i, il miliardo di, di dosi già che saranno poi distribuite tra i paesi so, ma anche a livello di economia questa pandemia sta portando eh, ci si è resi conto ad esempio alcuni paesi che hanno chiuso le frontiere all'inizio della della pandemia non riuscivano più a far andare avanti le proprie aziende perché improvvisamente si sono resi conto che, ad esempio, l'industria automobilistica tedesca ha le sellerie, e i freni prodotti in Italia, ha i contachilometri prodotti in Francia, e quindi con le frontiere chiuse in Italia si bloccavano le aziende in Germania. Quindi, diciamo, anche questo ha dato una, una, una spinta importante l'elezione di Joe Biden eh, negli Stati Uniti come ha messo credo per primo eh, in evidenza subito dopo l'elezione del presidente del Parlamento europeo Dali Sassoli apre a nuove relazioni transatlantiche eh, dopo quattro anni veramente molto difficili per in cui l'unione veniva quasi vista come un nemico dagli Stati Uniti eh, adesso con la presidenza dell'amministrazione Biden ci sono grandi speranze basate su la concretezza di dichiarazioni che il presidente eletto ha già fatto eh, bisognerà creare relazioni nuove non è non è non si riparte da, da come era prima si fa quattro anni vengono saltati l'unione europea si sta dando il parlamento anche ci sta lavorando eh, si sta dando una propria struttura una propria posizione di politica estera ci si sta eh, ci si sta lavorando ma ci sono buone, buone prospettive. Ci sono anche dei problemi, il problema più grande che abbiamo adesso sul tavolo è questo dei veti di eh, Polonia-Ungheria che è se senza scendere nelle tecnicalità di dove è il veto ma che di fatto stanno bloccando il quadro finanziario di sette anni dell'Unione Europea che porta con sé il recovery fund e questo è un grosso problema che porta sul tavolo discussioni sulla De, de, come funziona la democrazia all'interno dell'Unione Europea, eh, cosa l'Unione fa per lo, lo Stato di diritto nei suoi paesi, ma anche quanto vale il principio dell'unanimità per, per le decisioni che, che l'Unione prende. Eh, non da ultimo devo notare che anche quello che sta succedendo in Italia sul MES potrebbe essere un'altra sorta di veto che potrebbe portare problemi. E al funzionamento dell'Unione Europea perché noi potremmo bloccare un meccanismo che va anche molto, molto al di là del MES e adesso credo di aver parlato abbastanza eh, mi, ha, mi ha preso in contropiede la brevità di Stefano eh, dovevamo arrivare alle quarto per dare la parola ai nostri, ai nostri primi ospiti eh, quindi vi, vi, vi, vi presento Carlo Corazza che è il, il capo della rappresentanza del Parlamento Europeo che prenderà per primo la parola, seguito da Vito Borrelli che è il vice capo della rappresentanza della Commissione Europea. Eh, Carlo a te la parola. Sì, grazie mille Lorenzo, grazie a Stefano Di Perce, grazie a o News per questo appuntamento che noi sosteniamo sempre con grande convinzione perché... È un'opportunità per, per comunicare meglio, per spiegare meglio con, con oratori di altissimo livello e esperti quello che sta facendo l'Unione Europea e penso che in questo momento, mai come, mai come adesso, c'è bisogno di, di fare chiarezza su quello che effettivamente sta facendo l'Unione Europea per rispondere a questa crisi e soprattutto per rispondere alle, alle aspettative dei cittadini. Proprio ieri è uscito un rapporto speciale. Un altro rapporto speciale del servizio di azione esterna, in cui di nuovo si sottolineano tutti i tentativi, talvolta anche ben riusciti, di manipolazione, di fake news, di disinformazione, di media e social media, diciamo vicini a paesi che non sono proprio governati in modo liberale, in particolare penso alla, alla Russia e alla Cina. Questa azione di disinformazione adesso la vedremo sicuramente sulla diplomazia dei, dei, dei vaccini, ma l'abbiamo vista purtroppo molto bene a marzo-aprile quando eravamo tutti spaventati e disorientati e sembrava che la Cina e la Russia ci stessero salvando mentre chi si prendeva i nostri malati in terapia intensiva con la Germania o chi ci aiutava con altri mezzi, come, come molti paesi europei, erano considerati quasi dei, dei nemici. Ecco, questo è un po' il pericolo che sempre di più eh, l'Unione Europea dovrà fronteggiare chi cercherà di dividerci, di dividere la nostra opinione pubblica e di in qualche modo attaccare la democrazia liberale, che è il cuore pulsante di tutta la costruzione dell'Unione Europea. Quindi ben vengono eventi come questo. Io penso che al di là di, di, di quello che, che l'opinione pubblica ha potuto percepire, sicuramente c'è stata una mancanza di lucidità iniziale. Io penso non tanto nel Parlamento europeo, che ha da subito eh, chiesto un'azione un forte dell'Unione europea. Forse altre istituzioni hanno avuto più, più incertezze. Comunque, di fatto, già a fine marzo avevamo in campo degli strumenti senza precedenti. Era stato sospeso il patto di stabilità. Erano applicate delle fortissime deroghe al regime di aiuti di Stato. La BCE aveva iniziato un programma da 1.710 miliardi non legato al capital key, ossia potendo acquistare più titoli italiani rispetto a titoli tedeschi, ad esempio. La, eh, si stava dando liquidità a tassi negativi dello 0,5% alle banche. È stata rilassata la sorveglianza bancaria. Erano già sul tavolo strumenti eccezionali come SURE, 200 miliardi di linea di credito della BEI, il MES per la pandemia, insomma l'Unione eh, ha reagito, ha reagito nella direzione giusta e badate bene che non era ascoltato perché eh, eravamo a un bivio, l'Unione poteva anche ripiegarsi su se stessa, andare su ognuno per sé, i paesi che avevano più margini fiscali potevano dire ok io aiuto le mie imprese eh, e chi se ne importa degli altri. Eh, pensiamo che a, a, a fine aprile la metà di tutti gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea erano stati erogati dalla, dalla Germania, quindi c'era veramente un problema di tenuta non solo del mercato interno, ma anche della coesione sociale e territoriale. Per fortuna, anche grazie devo dire, a, a, alla leadership di Angela Merkel e della, e della Germania, eh, siamo andati nella direzione giusta, quella della cooperazione, della solidarietà, di, di risposte efficaci. E ripeto, non era scontato, se, ci, se pensiamo al 2010, che è un po' l'anno in cui sono stati messi i semi di tanti populismi, forse anche della, della, della Brexit, comunque di, di un rapporto conflittuale tra il nostro Paese e l'Unione Europea, nel 2010 la Merkel guardava le elezioni lander, temporeggiava, e Sicuramente la, la, la, la risposta alla crisi del 2010 è stata, eh, almeno dal mio punto di vista, molto meno solidale ed efficace di quella della crisi Covid. Dopo, dopodiché, io credo che veramente il Parlamento europeo abbia giocato un ruolo centrale. Io penso alle risoluzioni di aprile e di maggio in cui il Parlamento aveva già molto chiaro la via da seguire: un piano per la ripartenza e un bilancio pluriannale con risorse adeguate, non aumentare le tasse su chi già ne paga troppo, usare risorse proprie tassando i giganti del web o l'importazione di prodotti ad alto tenore di carbonio da paesi terzi, ad esempio. Un debito europeo, i famosi recovery bond da ripagare nel tempo. E devo dire che questa è stata poi la linea seguita dalla Commissione van der Leyen e eh, che ha avuto poi un consiglio molto, molto lungo, molto, molto sofferto di luglio. Un'approvazione finale da, appunto, da parte dei capi di Stato e di Governo. Guardate bene che i soldi del recovery plan eh, sono condizionati e sono condizionati secondo me anche nel nostro interesse. Non solo a un piano nazionale che indichi dove, dove spenderli e come spenderli bene in linea con le priorità del, dell'Unione, ossia Green Deal, l'agenda digitale e via no? ma sono condizionati a eh, un esercizio di riforme. Che, eh, che è assolutamente vitale, penso in particolare all'efficienza all della pubblica amministrazione e della giustizia, sono vitali perché questi soldi abbiano un impatto in termini di crescita e di creazione di nuovi posti di lavoro nel nostro paese. Quindi la sfida più importante che io vedo adesso eh, per l'Italia, ma anche per molti altri Stati membri, non è solo quello di spendere bene i soldi del recovery plan, ma anche eh, Direct Generation EU, ma anche di, di, di, di attuare delle riforme assolutamente vitali. L'altra la, la, la, la, sfida che vedo è eh, la riforma dell'Unione Europea. Come diceva Lorenzo, la crisi ci ha messo davanti alle, alla necessità di cambiare e il cambiamento è cominciato. Ricordavo prima i recovery bond, ricordavo la, la gli acquisti della BCE non legati al capital key e via dicendo, la sospensione del patto di stabilità. Però sarebbe un errore gravissimo fermare questo processo di cambiamento. Eh, se eh, rimaniamo ancora in mezzo al guado, anche questa crisi o la prossima crisi rischierà di travolgerci. Abbiamo bisogno di un'Europa più democratica e penso prima di tutto all'estensione eh, a tutti i processi decisionali della, della codecisione in cui in cui si, si afferma un sistema di bicameralismo perfetto tra Consiglio e Parlamento anche in settori come la difesa la politica estera o il fisco ad esempio penso al diritto di iniziativa che deve essere condiviso anche dal Parlamento europeo, penso alla riforma del, dell'Unione economica e monetaria, del patto di stabilità in particolare al completamento del, dell'Unione bancaria dell'Unione dei capitali, dell'Unione fiscale è inaccettabile avere i paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, dell'Unione Economica e poi naturalmente dell'Unione Politica. Penso, come ha ricordato tante volte l'Alto rappresentante Borrell, a una politica estera di difesa molto più assertiva, per cui però bisogna investire, creare un'industria europea della difesa, un mercato europeo della difesa e darci mezzi per non, farci, per non essere i vasi di coccio tra i vasi di ferro del Mondo globale e poter veramente difendere i nostri valori e i nostri interessi in maniera più efficace. È un processo in cui, a cui il, il Parlamento chiede moltissimo. Eh, sarà lanciato, speriamo, eh, all'inizio dell'anno prossimo. La conferenza sul futuro dell'Europa. E io auspico veramente che il Parlamento avrà un luogo un ruolo centrale. Lorenzo ricordava anche. Eh, l'ultimo miglio che manca per portare a casa i 1.840 miliardi del nuovo bilancio pluriennale 2021-2027 di Next Generation EU. Eh, devo dire che eh, il veto dell'Ungheria e della Polonia non è una buona notizia, anche perché è abbastanza incomprensibile, visto che quando questi paesi sono entrati nell'Unione Europea avevano ben chiaro che per noi la condizione più importante era, era proprio rispetto ai nostri valori fondanti e sicuramente rispetto dello Stato di diritto è la chiave che separa una democrazia liberale da qualcosa di diverso da una democrazia liberale e quindi non stiamo entrando in terre inesplorate, ieri c'erano dei, dei rumors, non so quanto fondati pare che la Commissione stia studiando delle, delle, delle alternative un next generation a 25 a 24, non lo so eh, no, non commento voci di corridoio, però è chiaro che se non troveremo un accordo al prossimo vertice europeo del 10-11 dicembre eh, la situazione potrebbe insomma, diventare ancora più complicata, anche perché siamo nel pieno della presidenza tedesca e sicuramente Angela Merkel in questo momento è, è il leader che ha più carte in mano per poter finalizzare un accordo tra tutti gli stati membri. Quindi ancora grazie per, per questo dibattito davvero interessante. Un'ultima parola forse sui vaccini, cui ha accennato Lorenzo. Credo che l'iniziativa globale con cui l'Unione Europea è riuscita a raccogliere oltre 16 miliardi tra uh, fondi pubblici di stati ad alto reddito, uh, organizzazioni private e uh, mettendo le stesse 6 miliardi, oltre 6 miliardi, è un esempio molto importante di, di come l'Unione Europea intende il multilateralismo e la necessità di cooperare insieme. In un mondo in cui la gente si sente sempre più fragile, spaventata, credo che veramente l'unione fa forza e noi siamo, diciamo tra virgolette, una superpotenza mondiale di capacità di unire gli sforzi e di lavorare insieme. Grazie mille. Grazie, grazie Carlo. Eh... Messo bene in evidenza molti punti importanti e il, il ruolo di propulsore che sta facendo il, il Parlamento europeo in, in questi mesi e anche perché poi dal Parlamento passeranno queste, molte di, delle prossime decisioni fondamentali e il Parlamento avrà, avrà voce in capitolo. Eh, adesso sentiamo eh, Vito Borrelli che è il vice capo della, della rappresentanza della Commissione europea in Italia che ringrazio anche lui per essere qui con noi. Prego Vittorio. Buongiorno. buongiorno, a tutti, buongiorno di Persio, Robustelli, Carlo Corazza. Spero che voi mi sentiate meglio di quanto vi ho sentiti io. Vi sentivo un po' a scatti e quindi mi sono perso qualcosa. Mi auguro che l'audio sia migliore di quello che ricevo io. E ad ogni modo volevo iniziare dicendo che innanzitutto è per me un vero piacere essere anche quest'anno con EU News per un appuntamento ormai tradizionale degli inizi di dicembre. Eh, con How to Govern Europe: un'occasione per riflettere insieme, per discutere, scambiare opinioni su quello che è il futuro dell'Europa, su quello che è il presente e su quello che sarà il futuro dell'Europa evento, quello di How to Govern Europe, che quest'anno tra l'altro cade in un momento particolarmente eh, sensibile, delicato, che è praticamente una settimana prima del prossimo Consiglio europeo, un Consiglio europeo che si preannuncia molto, eh, come dire, molto guerrito da parte della eh, presidenza di turno tedesca che vuole cercare di portare a casa un risultato positivo alla fine del suo semestre e che però si confronta, come è già stato messo in rilievo anche dai precedenti oratori, eh, con eh, il, il problema appunto dell'approvazione del quadro plurinare finanziario e del eh, correlato Next Generation EU a causa di un veto posto da due paesi. Eh, già Carlo ha Anticipato questo, questa voce di corridoio eh, riguardante la possibilità che eh, si eh, trovi una soluzione, un piano B, quello che è stato anche concepito dalla cancelliera Merkel, eh, in cui si farebbe un trattato separato a 5. In realtà questo porterebbe delle grosse eh, difficoltà, ovviamente, perché metterebbe a rischio, ovviamente, per i due paesi che resterebbero fuori, l'accesso ai fondi del Next Generation EU, i fondi di coesione, ma anche i fondi Erasmus, ricerca e così via, tutto quello che è legato alla nuova programmazione finanziaria. E al di là di questo sarebbe comunque una sconfitta per eh, un'unione che si vuole coesa, particolarmente in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo in questo ultimo anno. Quindi, un Consiglio europeo che dovrà dare una risposta importante in un momento di grande crisi e che ovviamente eh, affronterà temi al centro dell'attenzione come la risposta alla crisi Covid il Consiglio europeo appunto discuterà tutti gli sforzi di coordinamento in risposta alla crisi e lo stato dell'arte appunto sulla questione dei vaccini e dei test con anche eh, una eh, ri, eh, formulazione di quelle che possono essere le linee guida che sono già state in qualche modo eh, identificate da eh, ovviamente proporre agli stati membri e si parlerà naturalmente di cambio climatico, di cambiamento climatico, eh, si discuteranno i nuovi target per la riduzione delle emissioni del 2000, per, in vista del 2030 che eh, dovrebbe tra l'altro permettere anche alla Unione Europea di presentare un contributo aggiornato alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico entro la fine del 2020. Si parlerà di sicurezza, e in particolare si affronterà il tema della lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento alla luce dei fatti tragici di Vienna e in Francia. Eh, anche in Francia Vito c'è qualche problema con il tuo collegamento forse potresti provare a togliere il video magari ti si sente meglio no? abbiamo stiamo perdendo la commissione europea ecco Prova a parlare? No, no purtroppo eh, Vito Borrelli non, non, non si sente, stava, stava spiegando quali saranno i prossimi temi sul tavolo anche del, del Consiglio europeo e... Eh, eh, valorizzando il ruolo de della commissione in, in questa pandemia purtroppo però non mi sembra che stia eh, che stia tornando diamogli ancora <ride> proviamo a eh, no purtroppo non, non ti sentiamo forse conviene che ti scolleghi e, e ti ricolleghi un momento Eh... facciamo un tentativo di ecco si sta ricollegando speriamo che eh, funzioni meglio perché la voce della commissione è importante come abbiamo tutti quanti sottolineato fino adesso Bello della diretta il bello della diretta. Sì, ma c'è maltempo a Roma. Com'è il clima lì? No, diciamo adesso almeno Vabbè. qui. Qui da noi alle volte quando piove, il collegamento internet salta. Eh. Vabbè, a questo punto aspetta, ecco, ecco, se forse è uscito. Aspettiamo altri 30 secondi, se no passiamo all'intervista con il Ministro mendola e magari eh, vito borrelli potrà finire il suo intervento prima che inizi il prossimo panel perché sennò no non, non, non ci stiamo più con i tempi e, e online è molto importante eh, purtroppo rispettare i tempi eh, quindi Vabbè, abbiamo ancora qualche minuto direi che Prendiamo la decisione coraggiosa di rinviare Borrelli a dopo, non so, tecnicamente potrà rientrare fra 20 minuti? Sì, lasciamo aperto, lasciamo aperto la, il, il panel e diciamo, nel momento in cui riesce a ricollegarsi... Lo... Niente, non riesce a riconnettersi, sì. ci scrive, e a questo punto lo, lo ringraziamo per, per la sua partecipazione e che dimostra che l'Italia digitale dovrà ancora fare qualche passo avanti e a questo punto direi che possiamo ringraziare eh, Carlo Corazza e, e mandare, la, mandare forse l'intervista con il ministro Amendola sì, vedo che sta provando a ricollegarsi ah. eh, lo vedo di nuovo collegato Bene, eccolo qua, bentornato mi dispiace <ride> grazie non so cosa sia successo nel frattempo se volete che mi taccia oppure no no no concludi Guarda, abbiamo ancora 5 minuti che avevi ce l'hai tutti ancora quindi sono contento che tu okay. sia riuscito a tornare Prego, e Cercherò di essere comunque eh, sintetico, ero arrivato appunto, stavo enumerando un po' i temi che si tratteranno fra una settimana al Consiglio Europeo, ero arrivato alle relazioni esterne, credo parlando appunto dei eh, rapporti tesi attualmente con la Turchia e, e comunque la situazione nel vicinato del Sud a causa anche appunto della... Dell'aumento uh, degli sbarchi a seguito della crisi Covid, in particolare con i flussi che arrivano dalla Tunisia. Ci sarà poi l'Euro Summit l'11 dicembre, in cui si discuterà anche di unione bancaria, di unione dei mercati e dei capitali. Quindi, un uh, consiglio di grande, grande importanza, accompagnato appunto da questo. Da questa discussione interna in Italia proprio su quello che è il tema uh, dell'anno, quello appunto dell'utilizzazione di questi fondi, i fondi della Next Generation EU, uh, e anche della governance uh, del um, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un tema che sta suscitando grosse polemiche e anche grosse discussioni internamente, così come quello del MES, uh, e nella sua duplicità un po' ambigua appunto della riforma della governance del meccanismo e dell'uso del MES sanitario quindi eh, l'Italia appunto si eh, unisce nella riflessione su questo futuro dell'Europa attraverso anche una eh, discussione molto approfondita su quello che è la modalità per poterne trarre il maggior profitto detto questo eh, e concludo eh, Uh, sappiamo bene che l'Italia in questo momento non uh, risponde in maniera uh, molto positiva a quello che è lo stimolo europeo, abbiamo visto nell'ultimo Eurobarometro che purtroppo l'Italia continua ad assestarsi negli ultimi posti in termini di gradimento dell'azione dell'Unione Europea, è anche vero però, io in questo uh, ravviso un po' un elemento positivo, il fatto che in molti casi questa eh, risposta negativa non è tanto o solo per l'azione che l'Unione Europea eh, implementa, ma per la non azione. Cioè, quindi in qualche modo questo risultato negativo dipende per molta parte anche dal fatto che si vorrebbe più Europa e questo si vede chiaramente nella reazione, per esempio, ad alcune mancanze di competenze europee che non permettono all'Europa di dare delle risposte chiare su alcuni temi prendiamo come esempio proprio in ordine di tempo quello dell'apertura del, eh, degli impianti sciistici nella zona in particolare alpina e si sarebbe voluto anche da parte di molti cittadini un coordinamento europeo maggiore, l'Europa l'unica cosa che può fare è dare delle raccomandazioni ovviamente poi le scelte rimanere a causa della niente mi sembra che purtroppo niente c'è rimasta c'è rimasta un'immagine di Vito che eh, spiegava come in Italia alle volte eh, non c'è soddisfazione per il lavoro eh Dell'Unione Europea, diciamo, ma sottolineava lui, sottolineava non perché eh, si voglia meno Europa perché si sente invasi dall'Unione Europea, ma proprio perché invece gli italiani vorrebbero più Europa, vorrebbero un maggior intervento, come è stato chiesto anche nel, eh, da molti cittadini, proprio nel coordinamento de degli interventi che la Commissione sta tentando di fare, ad esempio, sul gli impianti sciistici, le misure di contenimento del corona. Ecco, Vito nel frattempo è tornato, gli chiederei, visti i precedenti, eh, di concludere dieci secondi. Io ho fatto una breve sintesi di quello che tu hai detto per evitare di ribloccarti ancora una volta. Ti ringrazio e mi scuso ancora, purtroppo oggi il collegamento è instabile. E niente, Comunque quello che dicevo era una nota positiva che volevo apportare anche ai risultati che non sono molto eh, incoraggianti appunto, dell'Eurobarometro. Forse per buona parte degli italiani c'è questa volontà di dare maggiore competenza all'Europa, soprattutto in situazioni di emergenza come quella che viviamo. Vi auguro un'ottima continuazione di, di evento oggi, di eh, discussioni e, e buona continuazione. E a presto. Scusate ancora. <ride> Allora, ringraziamo i nostri ospiti e partner dell'evento, Carlo Corazza e Vito Borrelli, Parlamento e Commissione Europea, e quindi a questo punto eh, li saluto, li invito a seguire i nostri lavori e eh, chiederei alla nostra regista, che è Antonella Dente, di eh, mandare, come previsto, siamo perfettamente nei tempi, l'intervista con... Eh, il ministro Amendola, non so se sarà necessario mandare uno stacchetto, come si dice, oppure se eh, potrà uscire direttamente. Eh, ciao Carlo, ciao Vito, buona giornata.